Alexa, tira l'acqua. Le tiro subito Andrea. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di SwitchBot infatti qua c'è una serie di prodotti e di accessori appunto di questo marchio che ho già portato qua sul canale dove ho recensito loro i motion sensor e ho fatto vedere cosa è possibile fare con dei prodotti come questi che sono dei prodotti veramente economici ma che ci permettono di fare cose assurdissime e ovviamente uno dei punti di forza di SwitchBot è il prezzo perché questi accessori hanno prezzo incredibilmente bassi e la semplicità di utilizzo eh, e la completezza dell'applicazione che ci viene fornita per utilizzarli e in più la compatibilità con amazon alexa o eh, con google home eh, li rende praticamente eh, dei prodotti incredibili eh, come vi ho detto questi li abbiamo già testati e già provati in un video eh, vi lascio qua sopra nelle schede la prova di questi motion sensor che sono veramente dei prodotti assurdi eh, mentre i dispositivi che andremo a vedere oggi sono lui il termometro e misuratore dell'umidità lui lo switch bot eh, un accessorio che va a premere o tirare eh, qualsiasi cosa noi vogliamo eh, lui che però abbiamo già visto insieme a lui perché è la mente è eh, quello che comanda tutto l'ecosistema switch bot e lei questa telecamera di sorveglianza che va a riprendere a 360 gradi e ragazzi tanto per farvi capire il prezzo di prodotti switch bot lei in questo momento su amazon è in vendita a 25 euro, e quando la vedrete tra poco in azione, vi domanderete come può costare così poco. Eh, quindi, detto tutto questo, direi che andiamo a togliere le scatole che non servono praticamente a niente. E andiamo ad analizzare loro l'ecosistema Switchbot. Allora, lui, come abbiamo detto, ne abbiamo già parlato, quindi andiamo a eliminarlo, ma non lo lanciamo. E andiamo a vedere loro questi prodotti che nel video precedente non c'erano e eh, che si sono integrati pienamente nell'ecosistema appunto di questa azienda. Allora, qua abbiamo lui eh, questo termometro e misuratore di eh, percentuale di umidità, che lui attualmente costa 19,99 euro su Amazon. Eh, ovviamente, anche lui si integra con il, questo che è la mente eh, che comanda tutti i dispositivi switchbot quindi tramite switchbot in un attimo andiamo ad integrare qualsiasi dispositivo qua dietro abbiamo questo piccolo tasto che andandolo a premere va a attivare la funzione di connessione che andando a prendere il nostro smartphone e l'applicazione switchbot che è disponibile sia per iOS che per Android eh, vedete che in questo caso sono già eh, collegati e configurati ma se io eh, volessi aggiungere un altro dispositivo perché tipo questo ne potrei volere più di uno eh, nella mia abitazione perché magari in ogni stanza voglio avere questo per sapere quanta temperatura c'è, quanta umidità c'è e per fare questo ovviamente basterà andare a cliccare il più e andare ad aggiungere il dispositivo che vogliamo in questo caso è Meter Plus quindi vedete che andando a cliccare il tastino qua dietro lui inizia la connessione facciamo avanti e il dispositivo è subito connesso eh, nell'applicazione switchboard adesso ovviamente andandolo a muovere spostare si stanno spostando tutti i parametri di misurazione e eh, nell'applicazione adesso vi faccio vedere cosa vediamo con lui perché ci permette dall'applicazione di vedere ovviamente quello che c'è eh, nel display quindi quello che vediamo qua lo possiamo vedere dall'applicazione ovunque siamo nell'abitazione e fuori dall'abitazione possiamo andare a vedere eh, tutto quello che è il resoconto settimanale, mensile dal punto di vista dell'umidità e delle temperature che ci sono state nei nostri ambienti. Vedete che abbiamo veramente dei grafici che ci danno temperature e umidità eh, giorno per giorno, ora per ora, eh, mese per mese. Sono incredibili tutti i dati che abbiamo. E poi cliccando ovviamente l'ingranaggio abbiamo il menu con tutto. Eh, quello che è eh, diciamo, la configurazione dal punto di vista eh, delle funzioni che ha questo dispositivo e poi il dispositivo che veramente è super interessante e l'avete visto nell'intro è lui, lo SwitchBot lui proprio si chiama SwitchBot perché è questo dispositivo ragazzi che ha questa gambetta che eh, gli permette di eh, andare a tirare o premere qualsiasi tasto quindi voi direte e vabbè e cosa me ne faccio? ragazzi con questo e solo il suo biadesivo 3M potete andare a fare diventare smart qualsiasi dispositivo. Eh, tipo io lo utilizzo eh, nella lavatrice per metterla in pausa perché sapete che eh, se non avete 6 kW di corrente con i 3 kW classici, eh, magari avete la lavatrice che va, eh, dovete fare andare la lavastoviglie, dovete accendere l'asciugacapelli o dovete accendere il forno, quindi tanti dispositivi che consumano in casa non possono funzionare contemporaneamente. Eh, io tipo la lavatrice ce l'ho nel piano di sopra, eh, e per non andare su ogni volta che la devo mettere in pausa ho messo questo dispositivo che va a premere il tasto pausa visto che comunque la mia lavatrice non è una lavatrice smart di suo quindi l'ho fatta a diventare smart con questa e per andare ad associare un nuovo Switchbot al nostro ecosistema Switchbot basterà andare a cliccare sul più dell'applicazione vedete che lui ha fatto la scannerizzazione ha trovato questo Switchbot. quindi faccio ok faccio avanti qua lascio tutto così altrimenti posso mettergli il nome che voglio adesso lascio tutto come di default faccio avanti ed ho già installato lo switch anche alexa vedete ha riconosciuto che ho installato un nuovo dispositivo della switch quindi tutto eh, in maniera super semplice a questo punto faccio ok e vedete che adesso qua ho due switch uno bot ddd che è quello che avete visto installato eh, sulla lavatrice eh, prima mentre qua ne ho uno nuovo ed è questo quindi eh, se io vado a cliccarci sopra qua ho tutte le funzioni dello switchboard e le cose più interessanti eh, le troviamo ovviamente nella prima voce password e mode dove possiamo eh, dirgli cosa fare, nella voce mode possiamo decidere se vogliamo che lui eh, schiacci quindi vada a premere un pulsante o su switch mode eh, lui tiri eh, qualcosa, praticamente su switch mode io ho fatto funzionare la cassetta del water su press mode ho fatto schiacciare il pulsante della lavatrice eh, e qua una cosa davvero utile eh, soprattutto eh, che mi è servita tanto per tirare l'acqua nella cassetta del water è il tempo eh, se noi eh, gli diciamo un secondo la funzione durerà solo un secondo meglio il suo movimento di pressione sarà di un secondo se io adesso vado a fare conferma esco vado a cliccare su eh, bot AF Eccolo qua, e vedete che la gambetta avrebbe spinto un pulsante e il tempo è stato di un secondo. Se io entro nelle impostazioni e vado ad allungare il tempo, vado a mettere 8 secondi per esempio, gli do ancora il comando eh, di andare a premere il pulsante, vedrete che lui adesso, vedete, starà 8 secondi in questa posizione, quindi premerà per 8 secondi e poi tornerà indietro. Eccolo qua. Eh, e questo è interessante soprattutto per il discorso della cassetta dell'acqua dove un secondo era troppo poco, eh, quindi avevo messo un tempo di eh, 8 secondi. Eh, ovviamente per schiacciare un pulsante, invece basta anche un secondo e il pulsante è schiacciato. Davvero, davvero eh, utile queste funzioni per questi switch bot. E poi avete visto nell'intro come sono riuscito con lui utilizzando una piccola staffetta di alluminio, eh, fissato col biadesivo alla staffetta di alluminio che è il suo biadesivo che ha di serie, poi nella confezione ne abbiamo anche uno eh, di ricambio perché ovviamente il biadesivo lo possiamo andare a sostituire nel caso volessimo spostare l'interruttore perché non ci serve più su quel dispositivo in cui l'abbiamo montato e vogliamo metterlo su un altro dispositivo abbiamo nella confezione un altro biadesivo però comunque è biadesivo 3M, eh, su Amazon si può acquistare tranquillamente un rotolo di biadesivo 3M come questo e bisogna solo tagliare eh, la parte in cui si muove la gambetta che va a premere o tirare quello che vogliamo eh, e poi ho fissato sempre col biadesivo lui dentro nella cassetta del bagno, ma questo direi che possiamo andare a vederlo dal vivo come ho fatto e come funziona. Andiamo! Praticamente all'interno della cassetta del water ho montato lo Switch Bot. lo vedete lì, eh, con una staffa AL in alluminio, eh, tutto attaccato col biadesivo perché ovviamente è tutto work in progress. E un filo da pesca che va a tirare il galleggiante perché questi switchbot si possono utilizzare sia per eh, andare a schiacciare i tasti che eh, la funzione messa al contrario cioè lui anziché schiacciare va a tirare quindi ha molteplici funzioni di utilizzo eh, e per fare questo ragazzi è tanta tanta roba lo riproviamo alexa tira l'acqua la tiro subito andrea ok avete visto come con un piccolo accessorio come questo qualsiasi dispositivo eh, che funziona meccanicamente eh, lo possiamo tentare di rendere eh, smart ed è disponibile sia in bianco che in nero se non sbaglio io ce li ho bianchi poi eh, abbiamo questa che è la scatoletta che avete visto anche nel primo video eh, dove ho portato in motion sensor perché per fare funzionare l'ecosistema switchbot bisogna avere lei eh, questo appunto è il cervello di tutto eh, lei costa intorno ai 35 euro e ci permette di far funzionare qualsiasi dispositivo se ne può avere più di una di queste perché si può avere eh, una in un piano una in un altro piano dell'abitazione perché lei oltre che comandare dispositivi che magari abbiamo all'interno di quel piano comunque nella nostra abitazione è in grado di riprodurre eh, i comandi a raggi infrarossi cosa vuol dire che lei andandola a configurare come ci fa vedere l'applicazione Switchbot eh, in pochissimi passaggi eh, possiamo andare a riprodurre il segnale infrarosso di qualsiasi eh, telecomando quindi che sia una televisione che sia un condizionatore io ce l'ho eh, per eh, attivare e spegnere il condizionatore perché io in camera ho il condizionatore quello mobile eh, e per accenderlo e spegnerlo dal piano di sotto dove ho il piano giorno per non andare su e giù ogni volta per accenderlo e spegnerlo con questo eh, dal mio smartphone faccio partire e spegnere il condizionatore in più si può ovviamente anche comandare i condizionatori quelli eh, fissi perché comunque anche loro hanno un comando ad infrarossi andare a, a modificare anche la temperatura praticamente andiamo a riprodurre dall'applicazione tutto quello che sono i tasti e le funzioni che abbiamo eh, nel dispositivo che eh, vogliamo comandare questo è fantastico perché comunque sono tantissimi dispositivi che funzionano ancora comunque con un radiocomando ad infrarosso e eh, questo va a sostituire appunto quello e rende quel dispositivo se vogliamo anche lui smart e per farvi vedere questa cosa eh, adesso se io vado dentro in hub mini 7d e vado a fare ad remote control eh, qua eh, posso andare ad aggiungere vedete tutti i tipi di dispositivi che eh, normalmente funzionano con un comando ad infrarosso vedete dall'aria condizionata alla tv eh, alle luci al dvd alle fotocamere ai proiettori ai ventilatori eh, ai deumidificatori cioè c'è veramente veramente di tutto e poi oggi andiamo a vedere lei questa vi videocamera di sorveglianza che ruota praticamente a 360 gradi e in più ha l'inclinazione anche della videocamera dall'alto verso il basso quindi ruota e sale verso il basso praticamente abbiamo una visuale davvero a 360 gradi eh, e questo prodotto ragazzi è incredibile uno perché è silenziosissimo quindi non la sentiamo eh, muovere o girare perché è molto molto silenziosa e attualmente costa 25 euro è pazzesco lei riesce a darci una qualità vita a 1080p quindi un full hd eh, qua sotto abbiamo la possibilità di inserire una micro sd per registrare i video lei può registrare i video in maniera continua o registrare solo piccoli video quando rileva un movimento ed è utilissima secondo me in tantissime situazioni perché eh, la possiamo utilizzare se abbiamo degli animali domestici non siamo in casa per controllarli perché lei ha sia l'activity track eh, sulle persone quindi eh, se attiviamo l'active track lei eh, seguirà Solo le persone, altrimenti rimarrà ferma e la potremo muovere noi se vogliamo dallo smartphone farla girare noi manualmente. Altra funzione sempre di tracking, ma eh, che va a, a, diciamo, a seguire qualsiasi tipo di movimento. In più, abbiamo una visuale notturna eh, che possiamo scegliere se attivare in maniera manuale o automatica, eh, altrimenti passerà lei appunto in modalità notturna quando c'è poca luce. E abbiamo come tutti i prodotti Switchbot, una cosa che non vi ho detto, abbiamo all'interno delle confezioni tutti i supporti per andare a fissare tipo questo che ovviamente ha questa parte dietro che possiamo chiudere o andare ad aprire che fa ovviamente eh, da eh, cavalletto o altrimenti possiamo andare a fissarla con un piccolo fisher qua vedete che c'è eh, il buchino per fissarla o all'interno abbiamo anche il biadesivo magnetico per attaccarlo su qualcosa di eh, metallo quindi eh, and potremmo andare ad attaccare, staccare cioè veramente tutti i prodotti Switchbot hanno eh, dalla loro che all'interno della confezione troviamo di tutto e in più come in questo termometro e misuratore di temperatura già all'interno anche le batterie che normalmente nei prodotti low cost molto economici le batterie non sono mai incluse eh, nei prodotti Switchbot se il prodotto funziona a batteria all'interno ci sono le batterie eh, ed è una cosa che veramente è stranissima l'unica cosa che mi dispiace di questo marchio che eh, sia il manuale di istruzioni è solo in lingua inglese e che l'applicazione è solo in lingua inglese e questo è un peccato perché se ci fosse stato la lingua italiana sarebbe stato veramente il top praticamente sarebbe stato un ecosistema incredibile come vi ho detto inizio video l'ecosistema Switchbot si integra eh, benissimo con eh, amazon alexa eh, in questo caso abbiamo qua eh, la versione eco show da 8 pollici eh, però funziona anche con la versione quella senza display cioè di, ovviamente non avremo le immagini della videocamera per esempio però dal punto di vista dei comandi funziona anche con un la versione senza display infatti quella che c'era nel bagno eh, che ha dato i comandi al water per tirare l'acqua eh, è data da mh, appunto una versione classica quella diciamo da 30 euro e poi il bello dell'integrazione con Alexa è che come è successo con la cassetta del water possiamo dargli il comando che vogliamo quindi andare a, a, a diciamo impostare quale sia la frase da dirgli per attivare la funzione che la risposta che ci viene data da Alexa può essere veramente qualsiasi risposta ed è questo che è fantastico ma questo come anche con loro appunto nel video che comunque vi lascio qua sopra nelle schede che eh, eh, ci dà la possibilità ovviamente di rilevare eh, l'intrusione eh, di qualcuno quindi l'avviso nello smartphone e via dicendo perché sono dei sensori di movimento piccolissimi eh, che però oltre a fare quello nell'integrazione dell'ecosistema vanno anche se vogliamo a dare altri comandi io appunto in quel video che dove gli avevo recensiti davo il comando che quando rilevavano qualcuno accendevano le le luci eh, facevano partire la musica di spotify cioè veramente sono pazzeschi in quello che si può fare questa è la videocamera ok vedete che in questo caso inquadra la mia mano se io muovo con il dito eh, sul display vado a girare la telecamera faccio ruotare ovviamente c'è un ritardo dal suo movimento che è praticamente istantaneo quasi al movimento del mio dito a il, quello che è invece il ritorno video ma questo è dovuto a, al segnale della mia rete perché come vi ho detto il router è molto lontano da questa scatoletta in questo momento lei andrà ovviamente messa in un'altra posizione ma il video devo farlo qui quindi detto questo eh, possiamo andare a decidere eh, cliccando qua in alto la risoluzione tra sd e hd qua sotto abbiamo il menu eh, dove possiamo andare ad attivare disattivare funzioni poi abbiamo motion tracking che è quello per seguire qualsiasi movimento in questo caso attivo quella perché quindi qua magari non mi vede come figura in mano perché sono seduto però vedete che se io mi sposto da questa parte lei arriva da questa parte adesso mi giro di qua e torno dritto eh, vado un attimo a disattivarle night mode come vi ho detto se lasciamo su auto capirà lei in automatico se eh, quando è notte, entrare in night mode abbiamo privacy mode per ovviamente eh, vedete che lei in questo caso eh, va a chiudersi quindi non va più ad inquadrare quindi si gira totalmente e passa dove c'è la scritta switch bot questo appunto per eh, un discorso di privacy quando la telecamera è messa così sappiamo che nessuno eh, ci sta inquadrando e quindi abbiamo dato la privacy a chiunque c'è con noi se vado a cliccare qua vado a far tornare eh, l'immagine video eh, poi abbiamo playback playback è diciamo eh, dove posso andare a vedere tutto quello che la micro sd ha registrato come vi ho detto può registrare eh, sia a ciclo continuo che solo quando rileva un movimento questo lo andremo a decidere esattamente in questo menu perché qua possiamo configurare praticamente tutto di questa videocamera di sorveglianza adesso volevo farvi vedere eh, la telecamera nel mio eco show allora eh, io ho impostato in Amazon Alexa dove possiamo andare a configurare perché una volta che i prodotti si integrano con Amazon Alexa anche dall'applicazione di Alexa possiamo andare a configurare e eh, decidere le funzioni le cose che dobbiamo dire ad Alexa quindi come chiamare una videocamera perché possiamo utilizzare anche solo Alexa per andare a, a diciamo gestire la videocamera eh, quindi se io dovessi dirgli Alexa mostrami studio adesso va a caricare adesso sentite il mio audio che esce audio da qui. quindi farà un casino incredibile, incredibile e se io vado ad attivare il microfono l'audio diventa bidirezionale cioè un macello incredibile aspettate che abbasso l'audio adesso vado a muovere la telecamera giusto per farvi capire eh, se io vado a muovere la telecamera da qua ovviamente si muove anche lì eh, come io ho detto poi tutto può essere più o meno ritardato in base alla connessione eh, della rete domestica che come vi ho detto in questo caso è molto lontana perché questa scatoletta eh, non dovrebbe essere in questa posizione come normalmente non lo è quindi ragazzi se questo è il mio video dedicato al mondo switchbot e all'ecosistema switchbot vi è piaciuto e vi è stato utile l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler anche di questi prodotti sono arrivati tanti spoiler location di dove vado a far volare i miei droni, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e la tecnologia in generale e i prodotti voi sicuramente li troverete anche lì, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, ciao e al prossimo video!